Oh. Uh -huh. Buongiorno a tutti, come promesso vi illustro il procedimento che ho seguito nella realizzazione di quest'opera. L'opera, come già avevo accennato nel primo video, è un'opera realizzata con tecnica mista, acrilico e olio. Gli acribici mi sono serviti per eh, tutta la composizione pop art, e quindi non eh, per la realizzazione di questo pezzo ehm, di sfumato, cioè realizzato con i canoni tradizionali della pittura. Il procedimento che utilizzo io non è un procedimento standard, è un procedimento mio, personale, preso da, ehm, da libri di tecnica pittorica, eh, nel caso specifico un libro del Piva eh, che trovate in libreria eh, molto facilmente. Eh, difficilmente utilizzo pure dei medium o dei diluenti eh, moderni. Eh, forse l'unico medium che utilizzo di tipo moderno è il liquid, ma fatta eccezione per questo prodotto, tutti gli altri sono generalmente prodotti che venivano utilizzati anche nella vita. Eh, a partire dalla preparazione della tela con la colla di coniglio, l'olio di cotto eccetera eccetera fino ad arrivare ai medium che utilizzo più comunemente, sono delle miscele di sostanze che venivano utilizzate anche nel 1400 o nel 1500 che ancora sono reperibili nei negozi di Belle Arti. Nel caso specifico io ho utilizzato dei colori ehm, acrilici, e, e, come colori primari e in più il bianco e il nero con uno sfondo rosato, di diciamo che è un bistro caldo eh, a cui ho aggiunto un pochettino di magenta eh, che ha dato questa sensazione di, eh, di staccare meglio la figura rispetto al fondo. Come vedete io amo sempre mettere le figure in primo piano, in risalto, togliendo tutto ciò che secondo me è in più, quindi quello che è anche il contorno dello sfondo io eh, cerco di toglierlo per mettere in risalto la figura quanto mai possibile. Ehm, nel caso specifico ho voluto eh, stavolta eh, trasledere un pochino a quella che la... Eh, la tecnica pop art eh, come se si fosse dato un colpo di spugna su questa eventuale fotografia e si fosse fatto trasparire quello che in realtà è la figura vera e propria quindi eh, un risultato eh, di, di sfumato che eh, con gli acrilici è possibile ottenerlo però eh, preferisco utilizzare gli oli, cioè sfumare l'olio per chi dipinge sa che non è la stessa cosa che sfumare un acrilico. Anche se per l'acrilico ci sono dei ritardanti eccetera eccetera, ma io preferisco l'olio. Per quanto concerne la tecnica pop art ho pochissimo da aggiungere rispetto al filmato che ho fatto precedentemente che già trovate tra i miei filmati. E mi concentrerei un pochettino di più su quella che è invece la tecnica che ho utilizzato per andare a posizionare uno strato di pittura d'olio su uno acrilico già realizzato la prima problematica, quella più grossa che mi sono posto, è quella che essendo il colore grasso sull'acrilico attacca bene però rilascia degli oli quindi cosa significa? Significa che se io fosse andato direttamente sull'acrilico per stendere un film ad olio su tutto il supporto non avrei avuto problematiche di sorta perché vi ricordo sempre che, eh, di non fare l'errore di mettere grasso eh, magro su grasso perché non va bene cioè eh, potete mettere eh, olio su eh, acrilico quindi grasso su magro ma non viceversa perché si stacca nel tempo si staccherebbe e quindi questo ve lo raccomando se dovete realizzare delle opere miste prima l'acrilico e poi l'olio nel caso specifico questa porzione se io l'avessi fatta direttamente sull'acrilico con molta probabilità la parte volatile grassa l'olio eh, che eh, contenuto nel pigmento si sarebbe avrebbe macchiato irreparabilmente i bordi in vicinanza della bordatura all'olio. Quindi si sarebbe vista una piazza grassa che si sarebbe espansa più o meno regolarmente attorno attorno a questa porzione realizzata ad olio. Quindi necessariamente eh, per poter realizzare questa porzione ho dovuto prima isolare tutto il dipinto eh, con un medium in modo che eh, il film passato sull'acrilico mi isolasse l'olio dall'acrilico e quindi non mi permettesse di eh, poter fare imbibire l'acrilico della parte grassa eh, del film ad olio. Cosa ho utilizzato? Eh, ho utilizzato una miscela di olio di papavero e essenza di trementina al 50% alla quale ho aggiunto eh, un essiccativo eh, un essiccativo che non è moderno è un qualcosa che veniva utilizzato eh, tantissimo tempo fa il siccativo di Portai. Io utilizzo uh, il Liquin, diciamo, che raggiunge questo stesso risultato mm -hmm. e lo raggiunge anche abbastanza efficacemente, solo che ehm, essendo un prodotto di mh, po poco meno di un centinaio di anni, non sappiamo la durata che ha nel tempo, quindi io preferisco andare sempre, fin quando saranno presenti nel mercato, su prodotti più tradizionali e, e che sono stati utilizzati da molto più tempo per delle opere che hanno attraversato i secoli e sono arrivate sino ad oggi. Uno di questi è il siccativo di Courtray. Considerate che su 5 grammi di eh, olio e 5 grammi di, di essenza di trementina io metto tre gocce di siccativo di Courtray. Questo mi dà la possibilità, per esempio nel caso dei broni, di avere il film eh, essiccato all'incirca con gli stessi tempi del Liquin e quindi preferisco utilizzare questa miscela la stessa miscela l'ho utilizzata per dare il film sottostante quindi ho dato due mani di eh, questa miscela chiaramente senza pigmento eh? Eh, quindi solo eh, senza di trementina al 50% con olio di papavero e queste tre gocce per 5 grammi dell'una e dell'altra queste tre gocce di seccarivo di corti bruno, attenzione perché ce ne sono due tipi il bruno e il chiaro il Bruno in effetti tende a inscurire il pigmento che poi, eh, diciamo da un punto di vista di film, non si nota nulla e molti sono tentati di andare verso il seccativo di Curtay, chiaro, non va bene quello chiaro perché quello chiaro ha... Ah, non solo un potere siccativo maggiore rispetto a quello scuro ma dà delle problematiche di tipo ehm, la, può lasciare delle screpolature con determinati colori quindi diciamo che io utilizzo sempre il siccativo di Courtrey bruno mi raccomando è importante una volta date le due mani io non ho fatto passare due o tre giorni ma ho fatto passare una settimana per la prima mano e una settimana per la seconda mano e, e poi ho iniziato a stendere il colore ad olio nella porzione che dovevo realizzare e, e niente poi ho continuato con i canoni tradizionali della tecnica pittorica dello sfumato senza esagerare in quelle che sono le sfumature cioè non ho voluto rendere quest'opera un'opera eccezionalmente eh, iperrealistica perché non era questo il risultato che ottenevo tra l'altro sarebbe andata molto a cozzare con la natura pop art di quest'opera, più che altro per fare capire insomma che questa è una figura coperta poi da questa interpretazione pop art. Per quanto riguarda l'incarnato, eh, ho realizzato prima eh, l'opera con i colori tradizionali che vengono utilizzati per la pelle. Per quanto riguarda la pelle, io generalmente utilizzo del, i, i colori primari e mischiati tra di loro con bianco e per gli scuri la terra d'ombra naturale e formandosi dei colori che sono molto simili a quelli della pelle umana però nel momento in cui ho iniziato a realizzare quest'opera quindi diciamo che ho steso la prima porzione della faccia questo non si vede nel filmato precedente perché poi l'ho tolto l'incarnato eh, non risaltava molto bene con il fondo rosato eh, di questo bistro caldo eh, messo sul fondo dell'opera quindi eh, ho tolto con un panno imbevuto di trementina quello che avevo realizzato e sono ripartito di nuovo da capo eh, ho voluto realizzare l'incarnato mettendo una maggiore quantità di terra d'ombra per dare una sensazione di uh, anticato, o quasi seppia, eh, di questa che è una sfumatura ottenendo una sfumatura irreale, chiaro che non è la pelle eh, del personaggio eh, così scura e, e così tendente al bruno eh, però ciò mi ha consentito di fare risaltare proprio eh, di più eh, l'immagine rispetto a quello che è il contorno tra l'altro ehm, diciamo che questo trasparire eh, non va ad urtare quelli che sono i colori che vengono utilizzati nella tecnica copparto cosa che invece vi garantisco quello che stavo facendo precedentemente sembrava, dava una sensazione di irreale opera che nella mia carriera artistica non, non ho mai realizzato, cioè non ho mai realizzato delle porzioni di, di realismo su eh, tecnica pop art. Mi auguro che il dipinto vi sia piaciuto, almeno da quella che è stata la pubblicazione su Facebook, ho visto che c'è stato oh, un buon consenso, ci sono stati parecchi commenti positivi su quest'opera eh, e quindi sono felice diciamo, che l'opera sia piaciuta al pubblico che mi segue. E niente, io non ho altro da, da, da dirvi se non, come al solito, se volete iscrivetevi al mio canale YouTube, alla eh, pagina Facebook eh, o al mio profilo Facebook, al canale Instagram e se vi è piaciuto il filmato di lasciare un like. Eh, e... Ah, un'ultima cosa, l'opera, eh, stavo dimenticando forse la cosa più importante, quest'opera eh, andrà chiaramente alla pianista, eh, che si trova a Washington DC eh, negli States e chiaramente gliela potrò dare nel momento in cui la ultimerò e da ultimare ancora c'è da aspettare qualche mese per la porzione fatta ad olio quindi penso che eh, subito dopo l'estate passerò eh, la vernice finale e, e, e una volta la, essiccate le due mani di vernice finale eh, questo quadro sarà pronto per la spedizione eh, all'artista che me lo ha commissionato. E vi rinnovo eh, i saluti e, e niente, alla prossima. Ciao!